Scusate, al fine non dovrebbe, dovrebbe neanche... Questo non è il trailer, eh, questo che ho messo qua sotto Che tra l'altro è vero, aveva il volume troppo alto E eh, vabbè ragazzi, spero di non aver rovinato l'inizio della live Dove sono sempre molto pimpante Questo è proprio l'intero film che io ho detto Vabbè lo metto, cioè che cazzo me ne frega L'ho visto tutti, se non l'avete visto Uccidetevi Scherzo, no, non si dicono ste robe Però poi la gente lo fa sul serio Ehm... Allora, oggi sono qua per, per unboxare questo bellissimo regalo che mi ha fatto mia moglie e... E, Ragazzi, è veramente fenomenale Qui c'è uno dei personaggi che è la bambina infettata oh, Oggi è tutto spoiler, eh? quindi chi non l'ha visto il film Appunto, cioè, come fate a non averlo visto Unboxiamo questo, questo bellissimo gioco da tavolo eh, Ispirato al famosissimo film Ditemi se va meglio adesso la voce e tutto il resto, eh. mi spiace che ho lasciato l'audio del media un po' altino eh, sono un po' un coglione Fin film di Giorgio Romero, stupendo, stupendo, ma... Perché poi mette in campo delle dinamiche molto belle, no? Cioè, proprio vengono fuori i caratteri dei personaggi, di status sociali, lo status culturale, eh, le divergenze razziali, c'è veramente di tutto in questo film in una, e tutto si svolge dentro a una casa che poi viene assalita, è un, è un home, in realtà è un, misto di, un mix di sottogeneri dell'horror perché è un home invasion di zombie e quindi è veramente strafigo. Io direi che possiamo passare all'apertura del pacco e io voglio anche vedere se riesco in qualche maniera, visto che la tastiera non mi serve la sposto, vedo se riesco in qualche maniera a inquadrare con la telecamera che ne ho un'altra. Vediamo, eh. scusate se c'è un minimo di aggiungi nuova sorgente. Scusate, ho sbagliato tutto. Aggiungi nuova nuova dispositivo acquisizione video e vediamo se riesco a aggiungere. Eh, forse ce la faccio. Allora, non mi voglio inquadrare. Le mie gambe che non servono a niente Ma mh, non so se, se ha senso Però io lo metto qua Vediamo se riesco a appoggiare anche degli oggetti lì Per, per farveli vedere Qua c'ho il telefono lo sposto Qua c'ho la cassa La sposto Questo cos'è? Ah questa è la mia Ok Poi vabbè ho il microfono Quindi non è che potrò... Potrò fare... Non ho tanto spazio, perché questo è un, un tavolino piccolissimo con un iMac gigante sopra. Comunque vi faccio rivedere la scatola. Il gioco è basato su Zombieside, la serie di giochi da tavola sugli zombie. Manchia che bello, anche da questo lato. Vabbè, vediamo i pezzi uno a uno. Intanto vediamo se... Posso andare di unghie? Che bello ragazzi, che bello. Per me questo è un, grande, un grandissimo film, e avere il gioco da tavolo è, è stupendo, anche solo come oggetto, anche se io non sono un grande cultore di giochi da tavolo, mi, mi piacciono ma non ho molta pazienza, quindi per questo gioco farò un grandissimo sforzo e, e cercherò di... di imparare le regole far giocare anche mio figlio che è piccolo in realtà qua c'è scritto che il gioco è dai, 18, scusate, dai 14 in su penso per la, la difficoltà non tanto per eh, i temi perché adesso ci sono, ci sono giochi scusate sono proprio mh, non è Non è proprio il mio il mio campo tra l'altro un altro regalo bellissimo che ho avuto è la, la felpa da Rocky Horror sempre dalla mia dolce metà ecco qua eh, dai, però, meglio che niente questa seconda telecamera perché ci permette di farvi vedere che qua c'è eh, un, un manuale stupendo con l'illustrazione con i personaggi riassunto dei round di gioco che sono una roba abbastanza tipica è utile mh, per Se dopo vi faccio vedere un altro regalo che è il libro di Stephen King che ho postato ieri su Instagram adesso è eh, molto bello dentro vi faccio vedere qualche pagina del, del manuale Sembrano veramente una tonnellata di regole eh? Quindi Vuol dire che sono stati bravi a essere sintetici E vabbè poi sono più o meno uguali Le pagine sono tutte le regole Ci sono le carte Ci sono le tessere Ci sono i personaggi E soprattutto ci sono le miniature Aspetta. Devo dire che è molto figo Molto figo anche il manuale Sembra un... Un fumetto del super regali quest'anno Sì sì super regali ma sempre No che bello che è Madonna che bello questo cartoncino così raga Guardate che bello che è Me lo metto così così si vede Questo è il contenitore forse Una, una seconda scatola che c'è qua Con tutte le miniature eh Scusate ho colpito il microfono Devo aver fatto un gran casino scatola con le miniature e voilà che bello che è una confezione meravigliosa adesso ve le faccio vedere eccala c'erano dei pezzi di scotch che io avrei dovuto togliere per evitare questo effetto salto allora scusate metto un attimo a posto allora c'è un aspetto interessante di queste miniature a parte il fatto che sono stupende da vedere adesso ve le faccio vedere ve le faccio vedere così poi ne prendo una a caso vediamo se riesco a per esempio, non a caso vi prendo questa che mi piace molto che è la tizia che vedete nel, proprio qua sotto, vedete questa qua qua sotto, e, purtroppo non mette a fuochissimo la telecamera, comunque vedete com'è agguerrita con un coltello in mano, poi ci sono gli zombie normali, E poi ci sono delle cose molto interessanti che sono appunto varianti che ci sono proprio in questo tipo di gioco che sono gli zombie che, cioè lo zombie che tira il mattone nel film eh, e qua ha un ruolo particolare sono gli zombie che sono in grado di utilizzare oggetti eh, appunto distruttivi quindi il mattone o appunto qua c'è uno, zombi, uno zombie con, una, con un, un pezzo di mobilio in mano poi vabbè, anche le... Eh, qua si esagera un po', ci sono delle spade Ci sono delle spade, scusate Fuoco Coltello fuoco Questo è il ragazzo, sì No, sono stupendi, no? Poi ho pensato una cosa Che le miniature sono sempre molto belle quando sono colorate Ma il film è in bianco e nero, quindi... Queste sono forse le uniche miniature di un gioco, diciamo, da tavolo che non andrebbero colorate, secondo me. Allora, io direi che i pezzi di plastica li posso anche buttare. Qualcuno dirà, ma sei pazzo? Però se non li butto, è per me impossibile rimetterli tutti nelle posizioni corrette, praticamente, perché non mi ricordo come erano c'è anche, ci sono anche io nella tra le miniature ci sono anche io che sono il ciccione ovviamente ecco qua questo però è molto più palestrato di me spostiamo un attimo le miniature sono stupende molto carina anche la scatola Dai, guarda c'è un QR code qua che è free, ci sono dei contenuti da andare a scaricare, andremo a vedere subito no, subito no, dopo più tardi. Qua c'è però come riposizionare tutte le miniature, quindi per chi vuole per chi vuole tenere veramente. Io lo terrò alla fine, devo riposizionarle giuste. un po'. Poi ci sono. O scrivetemi qualcosa, eh. state dormendo Io sono stanco morto Ci sono delle tesserine qua Deambulanti Tutto tradotto in, in, in italiano Vi ricordo che se non siete iscritti Ah, ok eh, se non siete iscritti al canale, Prime, al canale Twitch Potete iscrivervi con Prime gratuitamente Quindi fatelo Sono veramente mignon Ecco guardate ci sono le motoseghe Per chi si fa tante motoseghe Appunto c'è la gamba di legno La gamba del tavolo di legno Ovviamente se il tavolo è grassoni Ecco qua Vedete che ve l'avevo detto che sarei stato citato in questo gioco. Ma no, non è vero che ve l'avevo detto. Familiari. Perché il gioco, per chi conosce Zombicide, è eh, praticamente un gioco action eh, da tavolo, due mazzi d'orde di zombie. Questo ha anche una versione più cinematografica del gioco e questa è una cosa molto bella. Guardate che bello il retro. Ha delle carte. Sono veramente mignon, Probabilmente perché finiscono inserite forse in queste plance che sono planche di evoluzione del personaggio vedete che questo indicatore si sposta ovviamente ogni eh, attore, cioè ogni personaggio che c'è nel gioco c'è anche qua che cazzo sono questi segnapos queste sono sempre gambe dei tavoli che probabilmente servono per segnare delle robe Ci sono i classici dadi Secondo me non è, non è un gioco semplicissimo Che qua sembra. in video sembrano argentati Ma sono dadi classicissimi, molto belli E qua ci sono anche dei segna qualcosa Eh, come sono professionale nel raccontarvi tutte queste fantastiche cose Chissà dove cavolo Ecco, per questo ci vorrà un elastichino non lo so Adesso so già che le appoggio qua E le butterò tutte per terra e Infine Infine ci sono le, cla le... Cavolo sono grosse Ci sono le, i pezzi di casa Da mettere giù Che ovviamente sono intercambiabili Quindi la casa non sarà sempre uguale Almeno non lo so se, sa, come sarà. Cioè, se, se servono per muoversi nella casa o se la casa cambierà aspetto più e più volte. Io ho un affam... Oggi ho il pranzo di Natale con i, con i zii e i nipoti. Non con i nonni perché sapete come vanno le cose. Ultimamente. Quindi... Ho una fame boia, eh, mi sto tenendo, perché mi sa che ho già preso un paio di chili. Ma c'ho le sopracciglia spettinate. Ragazzi, voi dovete dirmelo, eh. Ma, ma farai una live sul Be Afraid Festival? Ah, ma l'ho detto prima, forse non si sentiva per la musica. Ho, ho raccontato prima che, che farò assolutamente una live, ma scusa, quando tu mi hai detto... Mi hai parlato delle storie dell'Occulto Io ho fatto tutta una fisima Ah vedi, probabilmente non si sentiva un cazzo Bellissime Anche la, come sono fatte Allora, queste sono le Aspetta, faccio vedere qualche pezzo di casa Sono grandi, eh È veramente un gioco che ha una scenografia bellissima Veramente bellissima, una scenografia stupenda. C'è il giardino e poi infine c'è anche. Questo da. sono da, da staccare. Queste. me ne stacco una. Qua ci sono delle assi di legno. La macchina perché sapete che loro devono raggiungere la macchina. È una botola, non lo so, non mi ricordo. E poi ci sono anche queste carte che sono fichissime. Adesso le apro. Comunque sì, farò una live sul Biafreda, assolutamente. Sarà una live esattamente come quelle del, del Trieste, del film Festival, del Fanta Festival. E poi ci sono queste carte. E dall'altra parte credo che, che cambino per la, perché cambia la modalità di gioco e quindi hanno delle caratteristiche eh, in più e in meno. In questa, in questa parte scura credo che perché è in bianco e nero, credo che sia la modalità di gioco cinematografica, chiamiamola, o l'hanno chiamata loro così, ehm, ci sono meno caratteristiche ed è più semplice, eh, più legata diciamo, all'emotività del film. Insomma questo è questo è quanto ragazzi, io adesso lo rimetto via perché mi viene già l'ansia a perdere i pezzi, per cui rimettiamo via i pezzi di Cicciobello. Tanto se volete farmi delle domande che sul gioco prima che io lo metta via in modo che io possa farvi vedere le cose, fatelo adesso, tacciuate o tacciuate per sempre. <coughs> E comunque vi ribadisco i miei auguri di Natale, perché per me il Natale è una figata. Io non sono credente, non sono cattolico, eh, come sapete, come molti sanno, però mi piace tantissimo il Natale. Questo anche questo autoimporsi un, un momento, una festa dove si celebra la bontà, il dono, cioè... Mh, indipendentemente se uno è cattolico o a qualsiasi altra religione preveda ehm, questo tipo di, di sentimento il fatto di, di imporlo è fondamentale secondo me dire ogni anno ricordiamoci che perché tante volte abbiamo bisogno di segnare nella nostra vita delle cose che sono comunque importanti ma che se non ce le segniamo non le facciamo e allora perché non farlo, non ragionare così anche per qualcosa tipo questo? Cioè, ricordarci che siamo... In realtà abbiamo bisogno di essere così. Anche se facciamo tutti i duri, diciamo, non me ne frega niente, quello là deve morire, ho perso una miniatura. Vi giuro, ho perso una miniatura. No, è qua. No, no, non cadere, ti prego. Oh, Adesso ve lo dico dalla scatola Che il numero di giocatori è minimo Ah no il minimo è incredibile ragazzi Vi racconto sta cosa perché Aspettate perché... Fa un po' rumore Fighissimo Ecco le carte non so dove mettere <ride> Forse qua vanno No non vanno neanche qua Forse vanno così Sì, vanno così che culo Queste vanno qua Bene, dai, ce l'ho fatta di chiuderlo. Allora, una cosa figa che penso sia nata negli ultimi anni è quella di far fare i giochi da tavolo a un giocatore solo. Cioè puoi giocare da solo. Perché? Perché molti appassionati sono over 30, over 40, over 50. E quindi non avendo magari dei coetanei Rimbambiti come loro che giocano ai giochi da tavolo o altro, devono giocare da soli, e quindi. scusate, spengo la telecamera. E quindi, è, è il numero minimo di giocatori è uno, cioè potete giocare da soli, nel senso che gli zombie si muovono da soli, cioè, si muovono secondo le regole. Giochi da tavolo a prova di covid. Sì, sì, ma in realtà erano a prova di solitudine, nel senso che. Mm, per esempio io da, da ragazzino adoravo giocare a Dungeons Dragon. E, e quando io poi ho perso il mio gruppo Non ho più giocato a Dungeons Dragon Mi sarebbe sempre piaciuto ricominciare Ma non, non avendo appunto tante amicizie che fanno quello mm, È difficile avere un gruppo Quindi cosa succede? Che chi crea i, video, i giochi da tavolo Decide di, di, di provare Sforzarsi a fare anche la, la, Un gioco che sia si autoregola Quindi infatti gli zombie si muovono da soli Cioè hanno un meccanismo di, di movimento Che comunque è indipendente Non serve un master Non serve uno, un giocatore addetto e, e quindi di conseguenza puoi giocare da solo Diciamo che comunque non toglie il fatto che giocare in compagnia eh, c'è tutta la parte importante, che è quella dell'interazione, eh, de, de, del parlare, del comunicare, del citare, del ricordarsi. E chiaramente questo funziona se uno è schizofrenico, per esempio se è, bipola, se è bipolare, se è schizofrenico, se ha una doppia personalità. Per esempio il personaggio di Split potrebbe, che, che tra l'altro mi sembrava essere 6 no, ditemi quante, quante personalità aveva qua puoi giocare fino a 6 ecco lui potrebbe giocare con 6 personaggi quindi eh, chi, diciamo che è anche per i malati di mente ecco ovviamente è una battuta eh, non ve la prendete non è una battuta nel senso tutta di batman ma è una battuta <ride> Questi sono, questo è il mio umorismo da eh, sonnambulo, diciamo, persona che si finge sveglia ma è nella fase dormiente. 21-23 personalità aveva il personaggio. Bellissimo, lo split, mi è piaciuto, mi ha divertito un sacco, l'attore era molto divertente. Sì, molti di più, 23 mi sembra. Eh brava, i eh, professoroni sono arrivati sono arrivati professorò professor oh. Scherzo. scherzo oh, per fortuna alla fine io chiedo sempre l'aiuto del pubblico no, grandissimo grandissimo gioco vi farò sapere se riesco a giocarci con mio figlio che ha 6 anni e, però molti giocatori di giochi da tavolo mi hanno detto ma tu comunque puoi anche inventarti delle regole tue non c'è nulla di male basta che ti torni non le semplifichi per, loro poi piuttosto che, che, cioè per far introdurre qualche altro adepto al mondo dei giochi di tavolo farebbero qualsiasi cosa Perché sono dei, dei malati di mente Quindi probabilmente ti dicono Sì, sì, prova, tu prova a farlo giocare perché devi diventare un appassionato come noi Vabbè, vedrò se, se un, un gioco che è ispirato al mio film horror preferito riuscirà a farmi diventare un appassionato di giochi da tavolo, tra l'altro giochi da tavolo horror ce n'è tanti, veramente tanti, io avevo già zombie, che si, che si scrive zombie senza E con tre accenti, e, ed è un gioco che è molto semplice e si, si può semplificare tantissimo per i bambini piccoli, e con Jonah abbiamo fatto diverse partite, è veramente figo per chi vuole introdurre i bambini ed è anche figo per i grandi perché in realtà se giochi con le regole complete è abbastanza articolato mm, veramente figo con le, con le tessere per costruire la città completamente randomica quindi è proprio il top cioè è veramente un grande gioco semplice piccolo così la scatola eh, questo è, mi hanno detto tutti che è una versione appunto di zombie molto più bella, più complessa eccetera quindi sono felice di, di provarlo tra l'altro voglio citare perché, uno perché è un amico e gli voglio bene e due perché sono due bombe eh, voglio citare due giochi da tavolo che stanno uscendo uno è, open, uno è uscito sicuramente da poco perché ho fatto il repost ed è il gioco di Diabolic che ehm, all Diciamo tra i creatori, sia della grafica ma anche come produttore del gioco, c'è appunto il mio amico Mattias Mazzetti, che è anche il grafico che fa le grafiche per Midnight Factory e ha fatto anche questo gioco qua. Quindi compratelo. Io cercherò di occuparmene, poi vediamo se riuscirò. Perché comunque Diabolic ci sta, non è horror, è veramente quasi totalmente off topic rispetto al canale, vediamo se riuscirò a parlarne. Mm -hmm. Diciamo che comunque per essere un, un, un fumetto giallo thriller. Io mi ricordo all'epoca quando leggevo i numeri era piuttosto violento, cioè insomma, Diabolic dava le coltellate a destra e a sinistra senza farsi troppe remore. E questo lo rendeva abbastanza crudo un po' come il giallo all'italiana i film di fulci di, di altri famosi quindi è comunque abbastanza noir qualcosa cupa eh, certo non è horror invece un'altra roba un altro gioco horror a cui ha collaborato invece come grafico come cura del design di tutta la, la confezione, le carte, tutto quanto, è il gioco della cosa, del gi il gioco ispirato al film di Carpenter, quindi stiamo parlando di un'altra bomba galattica, cioè veramente... Un... e anche lì ho visto, ci sono miniature stupende, eh, cose veramente dell'altro mondo, e la definizione direi che è piuttosto che azzeccata per il gioco della cosa. Quindi vi consiglio di spendere bene i vostri soldi e non comprare la droga nei posti di ritrovo dei giovani e invece spendere i soldi che avreste speso per la droga, spenderli per i giochi da tavolo, horror, e per i film, horror. Oh, oh. Non so se questa mia reclam misto pubblicità progresso, vi sia piaciuta. Eh, tra l'altro ogni tanto guardo il film e, e penso che è troppo veramente troppo fenomenale questo film tra l'altro vabbè dispiace tantissimo per il personaggio del protagonista che alla fine muore ah ve l'ho spoilerato, eh, se no avete visto i cazzi vostri e, e muore in un modo di merda, Muore, muore come, come muore si ricollega un po' anche a Antebellum e altri film come get out o, o as perché questo tema del, del razzismo. Evidentemente c'è sempre bisogno di parlarne perché è immortale. Io non capisco perché sia così radicato e, e, e, e cerchino così di radicarlo. Perché implicitamente cioè loro, loro il potente, non so chi esattamente. Cioè, comunque nel nei media nelle cose sono tanti messaggi subliminali eh, che tendono a spostare il tuo pensiero e allontanarti dalla diversità e avvicinarti all'omologazione a proposito di omologazione faccio una pic un piccolo dissing cerco di essere buono però perché è natale io ho scoperto che c'è una pagina facebook che ha un nome e anche un logo per come è posizionato che è veramente scimmiotta o copia o plagia o in modo abbastanza goffo e non piacevole secondo me non aprite questo blog questa pagina si chiama non aprite quel qualcosa e mi ha ricordato un, alt un altro gruppo di persone che usa la frase non aprite questo social e non aprite di qua e non aprite di là e vabbè allora non ho la pretesa che siccome il titolo Non aprite quella porta è stato dato da qualcuno che ha rit rititolato il film, quindi non l'ho inventato io il titolo, io infatti ho preso il film e ho, ho creato un titolo di un blog per far capire a tutti al volo di che cosa parlassero, quindi non aprite questo blog, non aprite quella porta, quindi il, il tema era il cinema horror. Ora voi cosa fate? Eh, prendete il mio stesso gioco e gli cambiate la parte finale in un modo che non, non, non si capisce che cosa vogliate dire. Allora io dico, spendete... Spendete qualche neurone in più per trovare un'idea un vostra, per, per dire, che ne so, io adesso se dovessi aprire un nuovo blog, potrei chiamarlo, che ne so, essi scrivono o... Insomma, potete anche copiare l'idea che ho avuto io, che anche io probabilmente l'ho copiata da qualcun altro. Però deve essere qualcosa di non completamente uguale perché quello è un plagio. Ed è anche un modo per confondere cioè un modo che confonde anche le persone. Anche perché questa pagina ha messo. Ha scritto NHQ NAQQ. NAQQ. Sarà tattata. Frappa. Un um io quando sono mezzo addormentato ho un umorismo tipo quelli che si fumano le canne. Cioè, NAQQ l'ha scritto NA -a, a capo Cucu, Cioè ha fatto proprio una forma, un quadratino come, come NAQB. E io dico questo giovane o anche vecchio, non so di che età possa essere. Io immagino che tu sia un fan di non aprire questo blog. e spero che tu sia un fan perché in questo tuo copiare c'è una forma di eh, celebrazione, di, di rispetto, di, di ammirazione e questo mi fa piacere e se così fosse ne sarei lusingato e ti ringrazierei però non è il modo migliore secondo me di celebrare, di sostenere, di dimostrare di la propria stima copiare palesemente una cosa Mm. Questo è quello che volevo dire. Poi detto ciò, fai quello che vuoi. Insomma, però per me è una roba E ne ha cucù. Non aprite quel qualcosa, eh. no? No, non gli ho scritto non li scrivo. Eh. Non, eh. non so. Per esempio, è successa una cosa molto grave ai miei amici di Horror Italia 24 io dico i miei amici ma in realtà conosco solo Lorenzo e Jenny che non so se collaborò ancora con loro ma comunque è stata parte di loro per tanto tempo e, e conosco solo Lorenzo bene, gli altri non li conosco comunque Lorenzo che è il fondatore eh, mi dispiace per lui perché gli stanno praticamente clonando la pagina nel senso che stanno rubando il logo e fingendosi loro probabilmente per fare delle truffe delle, delle prese in giro, delle truffe alla gente perché loro hanno fatto un giveaway che è andato molto bene e questa è una roba brutta che veramente neanche io di primo acchito saprei come comportarmi in realtà mh, ho già avuto dei problemi di plagio perché c'era gente che copiava letteralmente i miei articoli proprio faceva copia e incolla e se li metteva sul suo blog cioè e sotto metteva anche, ogni... metteva anche il, diciamo, il trademark tutti i diritti di questo sito sono riservati e il materiale ci accoppiava anche quello e ho dovuto, ho dovuto incazzarmi pesantemente minacciare cause, cause eccetera poi fortunatamente ci sono anche dei mezzi che Google ti mette a disposizione per penalizzare queste pagine che ti copiano. Adesso io non so se ci sono ancora persone così idiote che ti copiano il testo di, del tuo blog te lo copiano e incollano dappertutto nei loro siti, spacciando solo per loro. Lui non ha, questa persona non ha copiato i contenuti delle mie recensioni grazie al cielo perché sennò sarebbe in mala fede. Però diciamo che ha, che ha avuto un'idea che non è una tua idea, è un mezzo plagio. Quindi io, ma te lo consiglio perché sennò mi, mi starai sempre antipatico. Ti consiglio di cambiare nome, se vuoi un suggerimento per un nome scrivimi in privato. Io, se c'è una cosa che non mi manca, la fantasia e la creatività, ti, ti dico un nome in quattro secondi e ti do anche due consigli per il logo e ti fai il tuo progetto. E Eviti di fare una pagina che si chiama Non aprite quel qualcosa, NAQQ. Ragazzi, dai. Detto ciò, è Natale. Ti auguro buon Natale, TVB. E, e, e segui i miei consigli, perché sono una vecchia volpe. Invece, non aprite questo social, andate pure a raccogliere le banane, perché veramente c'è. Cioè, il sito non si chiama neanche così la pagina non si chiama così Cioè, ma mollate ma mollate sta roba veramente un po' come altri che hanno copiato il nome ad altri se lo tengono e poi fanno, comprano i, i fake uh, follower e fanno tutta un'altra serie di, di robe che sono spregevoli mm. comunque ragazzi veramente se, se apprezzate quello che faccio l'idea, il logo, le cose chiedete consiglio per il vostro progetto, per migliorare nella scrittura, per migliorare, seguitemi, eh, insomma, parliamone anche in live, così miglioro anch'io, e eh, tutti siamo felici. Perché sono arrivata a parlare di pelagi? Non mi ricordo, comunque insomma, eh, avevo preventivato anche Dante che non, so, non c'è, perché se no mi avrebbe salutato, era tutto curioso di sapere. Comunque non è un dissing, è un far notare che comunque questo tipo di, di operazione creativa non è tanto creativa, anzi è, è diciamo in, l'inverso di creativo. Creativo è dire ok, lui ha fatto così, allora io potrei prendere il titolo di un altro film e provare a modificarlo e chiamarlo. È pieno zeppo di, di, di siti che si chiamano così, no? Di, di, di siti o progetti diciamo Instagram che si ispirano al titolo, alla frase, alla cosa e io per esempio ho chiamato le mie live all'inizio si chiamavano Live of the Living Dead eh, quindi le live della Notte dei Morti Viventi e poi ho deciso di chiamarle Live of the Dead perché mi sembrava più facile da, da impostare, da fare da scrivere quindi la Live dei Morti è eh, un'abbreviazione, eh, quindi non è difficile quindi questo è, questo è un po' quello che volevo dire, eh, ne ho approfittato. Beh, 49 minuti. ma Parliamo un po' del film. Il film La notte dei morti viventi è, è, diciamo, conosciuto come il più famoso, il più il capostipide dei film degli zombie. In realtà non è così. Ci sono altri film di zombie che sono gli zombie, diciamo, più legati alla, alla cultura della magia voodoo dove appunto si sente parlare di, di persone risorte ma considerate che persone risorte morti viventi, persone che camminano ci sono in tutte le culture da ben prima eh, persino nella religione cattolica eh, Gesù Cristo fa risorg... risorge lui e risorge... fa risorgere Lazzaro quindi eh, il, mo... il tornare dalla morte il morto vivente però diciamo gli zombie intesi come morti che camminano senza, diciamo, volontà eh, nascono dalla cultura che io ricordi del voodoo. Eh, cultura che io ho studiato per fare il voodoo alle persone che odio. Scherzo, no, non è mai successo tutto questo. <ride> Però ci ho sempre pensato, chissà, se funzionasse che bello. Quindi Giorgio Romero. Che lui. Adesso vedo di ricordarmi che lui in realtà era ispirato molto da. Qua trapano. Il giorno di Natale. Stanno trapanando. Io credo che sia proprio. non sia un vero trapano, ma qualcuno che ha deciso di fare la festa alla moglie la sta trapanando. Mi piace questa battuta volgare e, sci e sciocca. <ride> No, qualcuno sta trapanando, sta dicendo, dicendo di cambiare la camera del bambino il 25 di dicembre. Ragazzi, oggi è il 25 di dicembre, perché a me non sembra, sento trapanare. Comunque, credo che il Romero si ispirasse molto a, al libro l, l, eh, Io sono leggenda, I'm a legend, credo si chiami, che poi c'è stato il film con... con vabbè lasciamo perdere la mia memoria voleva fare dei vampiri insomma questa è la, la leggenda che, che si narra e poi alla fine ha fatto degli zombie e è un film indipendente fatto con un po di soldi con tantissimi cioè girato benissimo cioè, girato benissimo scritto benissimo fun, tutto funziona alla grande e mh, e credo che sia in bianco e nero, sì, in bianco e nero per, perché costava meno la pellicola, fondamentalmente, non tanto perché non, non c'era il colore. Adesso magari sto dicendo delle castronerie, perché sono mezzo tormentato. Su IMDB c'è 7,9 di voto, ma io non so come si facciano a votare certi film... così significativi, io quando, quando guardo per esempio le interviste dei registi horror, di quelli vecchi, mh, sento sempre dire, eh, ma forse anche Tob per esempio, visto che parlavamo di non aprire quella porta, mi sembra che abbia detto una in un un'intervista che quando ha visto Scusate si è spenta la musica. Adesso la rimetto perché mi serve per tirarmi su. Quando ha visto uscire al cinema la notte dei morti viventi gli si è aperto un mondo. Come se avesse fatto da spartiacque questo film per... Anche se in realtà contemporaneamente uscivano anche altri grandi film di fantasmi interessanti. Quindi... Mamma mia! e quindi è un film veramente epocale mh, che ha stimolato la fantasia guardate che inquadrature fighissime che ci sono ma anche gli effetti guardate che ombre, che, che cosa stupenda cioè tutta la, diciamo, l'atmosfera la, la, tetra è data dai da, da giochi di luce bianco e nero le ombre, inquadrature come queste ansiogene davvero fatto bene starei qua a guardarlo e commentarlo con voi magari un giorno non lo facciamo non so ma... c'è molta teatralità anche in... Insomma, è tutto veramente fatto da dio guardate che bello l'ombra sul volto de... ecco questa è una scena epica famosa ma guardano come si fa guardate che bellezza sta immagine con la donna nuda insomma per quegli anni non è che proprio anche l'uomo ludo eh, perché anche la donna vuole la sua parte sei curioso di vedere il libro di Stefano Re non so qual è scusa, non farmi le domande criptiche <ride> dimmi proprio qual è il libro di Stefano Re perché io sono ignorante Fai domande domanda trabocchetto. Sai come. Ah, Stefano Re, vedi, vedi che sei stronzo. Perché no, perché sai che io sono lento come una lumaca nel mio cervello. E ora che sono super stanco. Perché già ovviamente mio figlio si è svegliato. E noi volevamo vedere che, che aprisse i regali che Babbo Natale ha comprato. No, non i suoi genitori. Babbo Natale. allora abbiamo sentito la carta e vale, vale mi fa oh sei, sei svegliato sta a i regali corriamo allora siamo forse tutti e a me mi scappava ancora la pipì dovevo bere il caffè tutto messi lì così tutti addormentati allora cosa ti ho portato? Babbo Natale abbiamo guardato l'apertura dei regali tutti assonnati poi quando ho finito di aprire tutti i regali finalmente sono andato in bagno a fare la pipì e, ah, e poi ho bevuto il caffè tutto con calma però il caffè non mi fa... Quanto è antipatico questo personaggio qua, che poi poverino è da capire, cioè, rappresenta, lui rappresenta proprio l'America la, ignorante, razzista, paurosa, che ha paura de, de, che con la violenza e con la prevaricazione lui si protegge e protegge la sua famiglia. Buon Natale, buon Natale, Watch Film è arrivato, mamma mia, Watch Film. Si sì, è arrivato alla fine di tutto, proprio, di tutto, di tutte cose. Siamo a 56 minuti con Radio NQB. Da non confondere con NQQ. Cucuro, <ride> paloma. ai, ai, ai, ai. cantava. <ride> Grande. Cucurucucucucu, paloma. Allora capirai anche questa canzone, quando rirecupererai dopo, capirai il senso di questa canzone di Natalizia che vi ho fatto. Ho deciso che voglio fare un corso di canto, perché così posso anche cantare delle... perché sono stonatissimo, come avete sentito. Allora devo fare un piccolo corso di intonazione, in modo da poter fare almeno dei, dei piccoli... piccole performance di canto per alle alleviare la, la vostra vita dal dolore contento del regalo per rispondere a Thomas guarda per rispondere a Thomas state state qua il secondo regalo il secondo regalo horror che mi è stato dato da sempre dalla mia consorte adorata allora più adorata adesso più adorata del solito è questo libro qua ragazzi mi veniva da piangere ieri per la commozione che poi voi vedete il palloncino e dite ah il nuovo hit che merda però a parte il palloncino che comunque come ribadisco queste grafiche che vanno a richiamare perché questo chiaramente richiamano di più il palloncino nuovo che palloncino vecchio perché il palloncino vecchio era un rosso più acceso, questo è un palloncino più sangue ed è il palloncino di It Remake che poi non è un remake ricordiamolo perché il film è una serie in due puntate il film per essere tecnici qualcuno mi ha chiesto com'è dentro, è bello o non è bello, dentro è bellissimo che cos'è esattamente anche se c'è scritto ve lo spiego Stephen King sul grande e piccolo schermo Essendo io molto ignorante Su Stephen King Perché non ho letto i libri E quindi non ho ben chiaro Quali sono i film tratti dai, dai suoi libri Questo è praticamente un manuale Per È il manuale di scrittura di King No Cioè esiste Sarebbe bello cazzo Anche se ormai sono vecchio Per diventare scrittore No, beh, Giorgio Faletti ha iniziato tardi. Però magari saprà già scrivere bene. Comunque sono tutti i film e le serie tv e i film tv tratti dai racconti, racconti romanzi di King, di Stephen King. Ora vi faccio vedere un attimo l'interno. Vabbè, chiaramente c'è la macchina da scrivere di Shining. Quel che conta è la storia, non chi la racconta. C'è una citazione di Stephen King qua. Interessante come, come punto di vista. Anche se andrebbe un po' sviscerato: nel senso che, se poi uno che la racconta non sai congiuntivi, tu passi tutto il tempo a, fa, a, a farti la pelle d'oro. Qua c'è Stephen King Che come sapete è un bel uomo Ma no, è veramente brutto Ma eh, col, col, invecchiando migliora Come certi brutti Tipo me Che sono bellissimo Che sembro <ride> Exactly On writing no vabbè, Ma se leggo i commenti al contrario è ovvio C'è un libro di, dove King racconta come scrive Confermo. Eh, figo, ma nel senso che poi ti evolvi anche nel modo di scrivere Comunque per farvi un esempio Dentro c'è Carrie, lo sguardo di Satana, 1976, anno della mia nascita tra l'altro Con una piccola scheda, e sembra quasi un dizionario dei film Una piccola scheda con, vi dico cosa c'è perché la telecamera non mette a fuoco Regia, sceneggiatura Attori, formato, quindi lungometraggio, serie tv o altro, basato su Kerry, romanzo e ti dice la data del romanzo. Però secondo me voglio fare una, una piccola un piccolo appunto. Adesso non mi ricordo più come si chiama, adesso ve lo cerco. Intanto vi faccio vedere Che c'è anche la locandina del film Ok E una, una foto del film E poi c'è tutto il testo che spiega E poi non c'è solo una foto Ci sono anche foto grandi Insomma è veramente figo Ah guarda tre foto addirittura Una pagina in nero Per un film Le notti di Salem Ecco scusate le di sa, no ma è bellissimo poi graficamente stupendo adesso qua non lo vedete c'è anche tutto una pat un pattern sotto che lo rende quasi un libro vecchio poi qua c'è il mitico Jack Torrance sono nato nell'anno di Shining vediamo 70 80 ma non è del 72 <ride> Sono bastardo eh. E niente, molto fighissimo. Molto fighissimo. State qua, un attimo di pausa. Allora Io vi volevo dire sta roba Che secondo me qua in questo libro non c'è E questa è una chicca Però andiamo, andiamo a vederlo Perché se c'è un indice andiamo a vederlo C'è un indice con tutti i film? Sicuramente non c'è Infatti non c'è C'è un film italiano che si, che si chiama Nona Di Massimo Volta Che io ho recensito nel lontano 2016 Pensate agli, agli inizi Non aprite questo blog e questo nona, eh, la storia è molto interessante, trovate la recensione... Ora ve lo metto qua, probabilmente trovate anche degli errori grammaticali perché, perché scrivevo anche peggio prima Allora Stephen King cede i diritti di nona per un dollaro Cioè questo regista qua Massimo Volta che io poi ho conosciuto ha scritto King e gli ha detto io voglio fare un film su un tuo racconto e... e King gli ha detto va bene ma vi rendete conto, gli ha detto va bene però come tutte le cose me lo devi pagare e siccome non hai soldi insomma nel in senso si immaginava che perché gli è stato spiegato che era un progetto indipendente e tutto, allora gli ha detto vabbè mandami un dollaro e puoi fare il film con il mio, la mia autorizzazione, questa è una storia bellissima, ragazzi. Una storia bellissima. Vi dà anche la, la misura di quanto King ami l'arte, il cinema e il suo lavoro. E, e quindi, Massimo Volta ha fatto questo film che io ho visto recensito. E, vabbè, Massimo Volta è un fotografo che ha fatto appunto anche regista. E, innamorato di King eh, vi consiglio di leggere la recensione una recensioncina è un cortometraggio in realtà no il film in questione non mi ricordo più se era un copab no, non era un corto era abbastanza lungo non, non mi ricordo più comunque la storia è molto figa ragazzi scusate non mi ricordo più è passato un sacco di tempo comunque nel caso saluto Massimo a Volta che non l'ho sentito veramente da un sacco di tempo e mi ha fatto piacere anche conoscere questa storia nei dettagli e vedere il film. Insomma, Nona, e non c'è chiaramente perché, perché non so. come può venirti in mente di mettere Nona? Dai, di mezzo al capolavoro, beh, però non ci sono, Secondo me, non tutti i film tratti da King sono dei capolavori. Quindi. Per, poi, chissà, magari è pieno zeppo di. No, beh, in realtà, no. Perché se King ti deve dare i diritti, i film ufficiali, nona rientra tra i film ufficiali. Quindi ai ai, ai, ai ai. Comunque è un bellissimo libro, quindi lasciamo perdere questa piccola cosa da nerd. Che proprio per puro caso me ne sono accorto, giusto perché ho scritto la recensione, ho detto, ma. Comunque nel, nell'indice non c'è devo riguardare per sicurezza ma sarebbe strano che mettessero un film che comunque non ha avuto distribuzione quindi mettiamo che, mettiamo che eh, cioè è andato ai festival è andato. però ne hanno parlato i giornali perché la, eh, se li trovate i giornali, le, le articoli che, perché capite che se King ti dà i diritti per fare un film di un suo racconto a un dollaro cioè è una roba che fa notizia è appena uscita l'ombra dello scorpione non so se qua c'è adesso non ci voglia di guardare però magari l'hanno messa eh, perché si sono premoniti e intanto va avanti il film mi sembra sarebbe bello cavolo poter avere sempre un film cult sotto che va avanti dovrei pensarci mettere Dracula così ogni tanto anche quando ci si perde il filo del discorso si può si può agganciare a parlare del film e commentare magari la scena che si sta vedendo Ovviamente lo si può fare con i caltoni che tutti hanno visto Adesso io mi ero portato qua un po' di fanta perché sono sette mesi che non tocco un goccio di alcol ragazzi Quindi si può dire tutto del Gons, che gli manca un dente, che ha il naso a patata, che ha la panza si può dire qualsiasi cosa che ha i, i puntini neri, i peli del naso, eh, le chiappe molli. Ma non si può dire che quando si mette in testa una cosa, ho due palle così. Quindi Fanta zero solo se nella vita conti zero. Questo è lo spot. Che se nella vita anche tu sei uno zero, bevi tanto zero. Ti sentirai a tuo agio. Non bere cose che valgono molto più di te. Bevi sempre cose alla tua portata. Ok, ora di andare ragazzi. Devo chiudere. Vado a fare il pranzo di Natale. Sono felice di vedere le mie nipotine. Mando un bacio anche a loro di nascosto in questa live che nessuno guarda. E vi mando un abbraccio a tutti, grazie mille per essere stati con me, vi voglio bene veramente tanto. Iscrivetevi, seguite Twitch iscrivendovi, abbonandovi con Prime, diventate Patreon perché con Patreon potete avere rapporti sessuali con me. Sto scherzando perché poi magari mi dicono guarda, non hai rispettato le policy, non si possono avere rapporti sessuali con i propri padri Stavo scherzando. Comprate il gioco dei morti viventi, comprate il libro di Stephen King per tutte cose fighe e dite no alla droga. Un bacio, veramente vi voglio troppo bene. Bella live, mi sono divertito un casino prossima live non lo so Se sarà quella del Biafred e ci provo Perché la devo preparare una minima Perché sono veramente tanti film E poi c'è un sacco di recensioni da fare <ride> Ragazzi Buon Natale buon, buon Natale Buon Natale Viva Giorno cioè Romero Ho Qua alzo perché è una bomba Ascoltate Mani Pulite, li trovate su Spotify, e ascoltate anche mio fratello Esa e Xbit che fa Ah, 3 minuti per dire una cosa importantissima che ho già detto nelle altre live, ma lo ridico. Esce un nuovo format su Non Aprite Questo Blog, il canale YouTube, si chiama Horror Files, sono interviste recuperate in un modo incredibile, fatte dal mio collaboratore amico Roberto Donofrio, corrispondente italiano di Fangoria e di altre riviste fantastiche famosissime, lui è veramente un grande più vecchio di me, è una grandissima esperienza e condividerà con noi tramite non apete questo blog un sacco di interviste a registi, attori italiani e americani nell'ambito dell'horror, Sarà una figata, saranno interviste magari anche brevi, altre di un'ora eh, usciranno piano piano, adesso vi farò sapere a breve Horror Files, su non aprite questo blog Found Footage Interview Supportate, vi voglio bene